oggi invece che dire buonasera come siamo abituati, dico buongiorno perché il carissimo amico Diego era disponibile oggi pomeriggio alle 16 anziché questa sera alle 21 come al solito, ma la sua presenza è talmente preziosa per me che ho deciso, ho detto va bene alle 16, quindi eh, intanto grazie Diego per aver accettato il mio invito. Grazie a te Angela per, per il pensiero, anche grazie per la disponibilità sul, sull'orario che è dettato dalle esigenze comunitarie. Un saluto anche a tutti quelli che, che seguiranno poi questa trasmissione in diretta o in differita. Ecco, sì, infatti poi ho pensato tanto di maniera differita, le persone lo sanno, andranno sicuramente a vederla, quindi assolutamente eh, non c'è problema. E dunque, caro Diego, eh, io, anzi, prima di tutto, invito i gli amici che ci seguono di attivare le notifiche e condividere questa diretta. E desidero iniziare appunto questo momento di riflessione tra me e Diego, ma eh, da, come dire, donare a chi ci ascolta, eh, desidero iniziare appunto con, una, con un ricordo, un caro ricordo che ogni volta che ti vedo e ne parlo pubblicamente io, io devo ricordarla questa cosa perché è stato un regalo talmente grande che mi hai fatto che vuoi iniziare di nuovo con questo ricordo come ho già fatto altre volte perché voglio dire agli amici che ci ascoltano caro diego che io e te non ci conoscevamo e io dovevo fare un incontro di preghiera a torino eh, con la leggente maria al palavela e e così, senza, senza andare per le lunghe, mi sono ritrovata senza gli ospiti e io ti conoscevo di nome e mi sono permessa di invitarti a partecipare. Non dimenticherò veramente mai eh, con quale entusiasmo, gioia, seppur tu non mi conoscessi, non solo hai aderito al mio invito, ma veramente è stata fondamentale la tua presenza. Ecco. Quindi mi fa sempre molto piacere quando sei mio ospite ricordare questo immenso dono che mi hai fatto e ti ringrazio. Io ti ringrazio per questa memoria che a me permette di mettere ogni volta a fuoco la gratitudine che devo avere nei confronti del Signore perché, come tu sai, io vengo da una storia di insegnante, di editor PM Mondadori e tutto avrei pensato, tranne che cominciare ormai una dozzina di anni fa a girare l'Italia per fare incontri, catechesi, per cui quanto tu dici lo posso ridire anch'io nei tuoi confronti perché ogni invito, ogni richiesta è stata un po' la conferma di quella che io ho percepito come una chiamata cioè il dono grande che è stato fatto a me di incontrare la realtà della maternità di Maria attraverso Megiugorie, non potevo tenerlo solo per me, andava condiviso E quindi ti dico davvero grazie perché anche tramite eh, il tuo invito ho avuto questa conferma per questa bella avventura che continua poi ancora fino ad oggi e grazie a Dio di tutto questo certo di questa grande avventura mh, meravigliosa che ci riempie il cuore, ma che tu veramente sei un ospite veramente credibile, non solo per la capacità che hai di esporre gli argomenti, ma anche per la credibilità che il tuo percorso vive, di vita e di fede. Detto questo, e tornando all'argomento di Erno, eh, io ho voluto dare un titolo e, e a te è piaciuto, e quindi non è poca roba, nel senso aver pensato un titolo che ti abbia entusiasmato, ecco, che è quello di voler approfondire i messaggi della Madonna, ma alla luce eh, di quello che sono nella realtà, cioè un suo modo eh, per portarci a Gesù. Questo perché? Perché eh, io sono una consacrata monfortana, no? E mi ha molto colpito, una delle prime volte che sono andata a questo percorso, che il sacerdote ha detto effettivamente eh, che molte persone temono che eh, venerare in maniera tra virgolette eccessiva la Madonna sia un po' togliere un qualcosa eh, a Gesù. Mentre non ci insegna che Maria ci porta sempre a Gesù, in quanto prima ce lo ha donato, lo ha donato all'umanità tramite proprio il suo ventre in, in modo carnale, ora ci conduce a Lui sul cammino del, della salvezza. Quindi ci, è sempre lei che fa da tramite, prima nel donarcelo e poi nel farcelo eh, rincontrare e soprattutto oggi con i gravi pericoli che l'umanità sta eh, attraversando, Penso che sia un argomento veramente di attualità e che tu potrai approfondire in maniera veramente eh, chiara e semplice. Il punto di partenza che, che hai toccato è esattamente quello che avrei scelto io per introdurre l'argomento. Questo a conferma di come ci sia ecco, piena sintonia sul titolo che hai scelto e sull'argomento da a presentare a tutti i nostri amici. E il punto di partenza più opportuno è quello della consacrazione che il Monfort presenta nel suo Trattato della vera devozione a Maria, perché... Andando proprio alle fonti dell'autentica devozione mariana, troviamo un innamorato di Maria, come è stato San Luigi Maria Grignon de Montforte, peraltro un sacerdote dalla vita breve, molto intensa, capace di far innamorare decine di migliaia di persone di questa devozione, che ha il suo cuore in una necessità, che non guarda anzitutto a Maria, ma a Gesù. La bellezza di questa devozione è che la si può definire necessaria perché incentra il suo valore sul rapporto tra il fedele e Gesù, che è il Salvatore e il Redentore dell'umanità. E poiché è necessario un rapporto personale col Signore perché questa salvezza sia accolta e vissuta da ogni persona, ecco che Maria come mediatrice diventa il perno di una relazione più sicura, più rapida, più vera, più feconda, come dice il Montfort. E io aggiungo anche guardando a qualche anno dopo, perché il trattato della vera devozione è scritto nel 1712, poi rimane di fatto misteriosamente sepolto per circa 130 anni, ed esce nel pieno delle apparizioni mariane moderne, in particolare tra la Salette, eh, Rue du Bac a Parigi, Lourdes, nel 1842. E possiamo dire che c'è un legame non soltanto cronologico tra questa bellissima opera che è il Trattato del Montfort, e le apparizioni della metà dell'Ottocento in Francia, ma anche a livello di senso teologico. Perché in tutte le apparizioni mariane moderne, quindi dalla medaglia miracolosa Rue Dubach, 1830 fino ai giorni nostri, la Madonna ha svolto sempre solo un compito: indicare la strada più sicura per giungere a suo figlio. Lo fa presentandosi come l'Immacolata, lo fa svelando in anticipo i piani del demonio e soprattutto in questi ultimi tempi insistendo sul fatto che è come è giunto il momento di un estremo appello per la conversione e si capisce che il suo compito non è di essere protagonista. Quante volte Angela abbiamo discusso anche sul, eh, sul dolore che proviamo perché essendo sinceramente innamorati di Maria e coinvolti in quella grande avventura che sono le sue apparizioni a Međugorje evidentemente si prova dolore quando si vedono persone fedeli, laici, consacrati che sono così scettici o a volte in modo anche temerario quasi sprezzanti nei confronti di questo fenomeno dicendo la Madonna è talmente protagonista che non può essere vero. Perché c'è dispiacere? Perché soltanto chi non legge i messaggi di Međugorje può esprimere un giudizio così superficiale. Oltre 1200 messaggi pubblici in circa 42 anni di apparizioni e che cosa vediamo? Che il light motive, il filo rosso che lega tutti questi messaggi come ben sai, è che la Madonna vuole anzitutto portarci a suo figlio. Io posso citare in particolare un messaggio, ma uno tra i tanti, è il 2 maggio 2005 la Madonna dice a Međugorje chiaramente, cari figli sono con voi per portarvi tutti a mio figlio voglio portarvi tutti alla salvezza seguitemi perché solo così troverete la vera pace e la vera salvezza e questa mi sembra la miglior risposta a chi abbia ancora dei dubbi il senso complessivo di questo grande fenomeno mariano che sono le apparizioni di Međugorje è che la Madonna vuole portarci a suo figlio ci offre la via per la vera pace la via per la salvezza ecco proprio per quello che stai dicendo caro diego ho proprio pensato di approfondire questo tema con te perché eh, ti considero un profondo conoscitore e per certi versi uno studioso dei messaggi di mediugori e quindi se proprio mh, ci saprei veramente condurre nel capire l'importanza eh, di questi messaggi oggi eh, personalmente io i messaggi di Medjugorje li vivo come una luce in queste tenebre che guida eh, nella verità eh, un popolo smarrito e confuso dalle menzogne del male tu prima hai parlato di un messaggio della Madonna, ce lo hai ricordato e a me viene in mente ad esempio quando lei ci dice attraverso i suoi messaggi che stiamo cercando eh, di creare un mondo senza Dio ma che ci stiamo andando ehm, veramente a in un burrone, detto a parole mie, adesso non viene esattamente il messaggio come l'ha detto lei, ma il concetto è quello. E Quindi quello che io trovo in questi messaggi, è che dal peccato originale Dio richiama la salvezza, e oggi più che mai tramite sua madre, ma il tentatore, che fa sempre il suo lavoro, tenta attraverso menzogne ed insinuazioni, esattamente come aveva fatto con Eva, e Adamo, non Adamo ed Eva, perché Eva ha iniziato a cadere nel tranello, no? Quindi sta a noi nella nostra libera scelta chi seguire, anche perché qui si gioca la nostra salvezza o perdizione eterna. Mi e... colpisce questo tuo riferimento al mondo senza Dio, era il messaggio del 25 gennaio 1997, perché in realtà l'attualità e direi il valore profetico di questo messaggio, eh, si vede ricollegandosi a un messaggio molto più recente, quello dello scorso 25 gennaio, quando la Madonna ha detto chiaramente pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi ci ha svelato, come già tu hai messo bene in evidenza, come non si tratta semplicemente di fare i conti con le proprie fragilità. C'è un tentatore che tenta di eh, portare l'uomo al male sapendo che senza il consenso della persona non può fare nulla. La Madonna ci esorta alla preghiera, al digiuno, però poi aggiunge in questo messaggio così recente «Il futuro è al bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio, l'umanità va verso la perdizione». Allora attenzione, a me ha sempre colpito quel messaggio del 1997, no? perché mi dicevo «ma gioca con così tanto anticipo la Madonna parlando del futuro». O è qualcosa di così prossimo? Adesso che mi sento parlare del bivio che ormai è di fronte a noi, dell'umanità che va verso la perdizione perché l'uomo rifiuta Dio, io capisco che la generazione od odierna è figlia di quella generazione a cui 25-30 anni fa la Madonna diceva «fate attenzione». Perché voi state costruendo un mondo senza Dio. Qui è proprio una questione, mi viene da dire, anche educativa, riguarda la cristianità. Abbiamo un mondo senza Dio perché quelli che allora erano giovani in procinto di formare famiglie, diventare genitori, hanno abbandonato la fede. E i figli sono quelli che oggi di Dio non sanno più nulla. In questo contesto, la Madonna ci ricordava in questo messaggio così recente, che lei vuole completare quanto ha iniziato a Fatima e a Meggiugorie. Noi sappiamo che a Fatima e a la promessa grande che viene fatta è il trionfo del cuore immacolato di Maria e il tempo della pace. Questa è l'orizzonte di speranza in cui inserire quella crisi di fede che sta assumendo i contorni di apostasia globale di cui tu hai appena parlato. E a proposito sempre di questo, a me stupisce molto, tu prima hai detto che si soffre quando appunto le persone non eh, capiscono eh, nella maniera corretta quello che tutti dovremmo capire. Io invece, eh, oltre a questo, ehm, mi faccio una domanda. Eh, il timore di Gesù e Maria non è quello della nostra morte carnale, bensì per la nostra morte spirituale. A loro non interessa, io penso sempre, se moriamo di guerra piuttosto che di Covid, piuttosto che di malattia, piuttosto che di morte improvvisa, anzi quella forse è un po' più temuta, perché se si muore di morte improvvisa magari no, non siamo preparati, ma se loro lo permettono si spera che ci colgano nel momento più opportuno anche se di morte improvvisa si tratta. E Quello che mi stupisce molto è nell'attesa dei segreti eh, oppure anche nella ricerca spasmodica di tutte le apparizioni presunte, attuali, eh, e non so fermarsi su questa veramente eh, enorme quantità di messaggi già che ci sono dati, c'è sempre un po' questa rincorsa della news dell'ultimo messaggio, ma la vedo sempre vissuta in generale in chiave di... Oddio cosa ci succederà ma in forma morte fisica, quando in realtà secondo me i messaggi di Medjugorje e comunque tutti i messaggi che ci arrivano dal cielo, da Dio, eh, sono sempre in realtà in funzione della nostra salvezza eterna, quindi della nostra anima. Tu in merito a questo pensiero che cosa ci puoi dire? Guarda, mi sono venuti in mente due messaggi mentre parlavi. Uno. Vedi che sei un profondo conoscitore sì. dei messaggi. No, Mi viene in mente, ma sai, nei, nei primi anni, no? poi lo sai meglio di me, eh, i, i veggenti partecipavano alle apparizioni contorniati dai fedeli che spesso rivolgevano loro eh, le domande anche più personali, più quotidiane, no? E capitava che qualche genitore chiedesse alla Madonna preghiere, intercessioni o consigli su cosa fare per il figlio malato e, o per vincere delle malattie particolarmente gravi. E in un messaggio in particolare la Madonna dice «Molte persone vengono qui a Međugorje per chiedere la guarigione fisica e non si preoccupano della salute spirituale. Dovrebbero prima purificarsi, che vuol dire andare a confessarsi, magari dopo tanti anni anche di peccati, e poi potranno implorare la guarigione. Mi ha sempre colpito questa parola, implorare la guarigione. Cioè la Madonna non ti dice soltanto le priorità, prima mettiti in grazia di Dio e poi chiedi le grazie che più ti stanno a cuore, ma ti dice anche, guarda che una volta che sei in grazia di Dio, tu la guarigione fisica, per te o per i tuoi cari, puoi chiederla, ma non è detto che la otterrai. E questa cosa che scandalizza l'uomo della strada, e spesso è il pretesto per protestare contro le presunte ingiustizie che Dio opererebbe nei nostri confronti, dice invece che si smarrisce l'identità dell'uomo, che non è nato dalla terra per vivere sulla terra e finire sottoterra, ma è un cittadino del cielo. Quante volte la Madonna ci dice ricordatevi che siete come il fiorellino di primavera che secca in una giornata, ricordatevi che la vostra vita è passeggera, in un messaggio usa anche un tono un po' duro, no? chi siete voi che finirete sottoterra, ma si riferisce alla nostra vita corporea e fisica che a volte ci porta a dimenticare che siamo fatti per il cielo sai bene che abbiamo attraversato un periodo difficilissimo angela in questi tre anni a causa della pandemia ma oltre a tutto quello che di drammatico di tremendo ha portato a questa situazione io ho visto anche circolare ancora con più forza idee pericolose per l'uomo di ogni tempo una su tutte che la salute del corpo è è la cosa più importante, dimenticandosi che la salvezza dell'anima, poiché ha un valore eterno, vale più di tutto. Ma in fondo, pensiamo: i grandi santi sono quelli che hanno, a volte, affrontato le malattie dedicando tutte le sofferenze a Gesù. Pensa alla beata Chiara Luce Badano, che è anche la patrona della piccola comunità che seguo, sono molto legato perché sapere di morire a 17 anni e dire sì Gesù, lo vuoi tu, lo voglio anch'io, è proprio soltanto di chi sa che la vita eterna vale più della vita fisica, ma pensa a tutti i martiri a cui noi siamo devoti, i grandi monumenti che abbiamo elevato in tutta la cristianità per cui i santi che hanno saputo scegliere la vita vera, ricordo sempre Sant'Ignazio eh, di, di Antiochia quando si andava eh, appressando al martirio no? a Roma, sarebbe stato divorato dalle belve e diceva già in anticipo ai suoi amici e fedeli mi raccomando eh, se volete che io viva davvero lasciate che io muoia non permettete che io viva magari portandomi via da questa fine no, di martire già scritta perché sarebbe per me la morte e qui è chiaro che Gesù ti dice che chi vuole conservare la vita la perde chi sarà capace di perderla la conserverà per sempre poi c'è la prospettiva della salvezza, è vero che c'è tanta curiosità, eh, io confesso che almeno una volta a settimana mi dicono «hai visto questo messaggio, quest'altro?». Allora, su tutte le altre presunte apparizioni io ho due posizioni. In alcuni casi quella attendista, Dico, guarda, non ho abbastanza elementi e ti dico la verità, io mi fido della regina della pace, leggo i messaggi di Megiugorie, leggo tutto quello che c'era prima, Fatima, Lourdes, sono ben contento, non ho forse neanche le competenze, i mezzi per approfondire no, eh, tutte le altre presunte apparizioni. Su altre sono invece estremamente negativo, perché mi fido del giudizio autorevole, di teologi, di sacerdoti esorcisti che dicono... Con questo tenore di messaggi, che cosa vedo di mio? Che quando si parla di profezie o di segreti, la Madonna non usa mai un solo termine che possa essere terrorismo psicologico. Cioè, ma, ma con un realismo grande, perché ad esempio arriva al punto in cui dice, 15 febbraio 1983, il mondo oggi vive in mezzo a forti tensioni e cammina sull'orlo di una catastrofe. Ma questa parola è una parola di verità talmente ovvia a metà degli anni Ottanta la poteva intuire chiunque questa verità. Si era nel pieno della guerra fredda, si rischiava lo scontro tra USA e URSS. Dire che il mondo rischia l'autodistruzione non è fare terrorismo psicologico, è dire una verità, ma bisogna completarla la verità. E la Madonna dice il mondo potrà essere salvato soltanto ritornando a Dio. Allora se noi dimentichiamo la parte di speranza che anche di cammino e di lavoro di conversione da fare rischiamo di perderci e a chi mi dice Eh, però quante volte sentiamo parlare dei segreti in realtà se la Madonna ha detto convertitevi dovrebbe essere sufficiente no perché il fatto stesso che i segreti verranno rivelati tre giorni prima che cosa dice che come una buona madre la Madonna ai figli sta dicendo, fate attenzione perché io vi presento prima le conseguenze a cui rischiate di andare incontro. Ti ricordi in quelli che sono i tre segreti di Fatima o le tre parti del grande segreto di Fatima, la Madonna ha detto chiaramente cosa sarebbe accaduto se non si fossero convertiti. Allora, insistere sul fatto che ci sono avvenimenti drammatici, difficili, ma soprattutto una crisi della fede senza precedenti davanti a noi è qualcosa non soltanto di salutare perché stimola la conversione è un po' come dire i padri di una volta insistevano anzitutto sul pericolo dell'inferno e poi sulla bellezza del paradiso eh, anche Dante comincia con l'inferno e guarda caso tutti gli studenti non è che si innamorano del paradiso ma dell'inferno dantesco perché capiscono che c'è qualcosa di importante in gioco la pedagogia mariana è quella a fatima Qual è la prima parte del segreto? Non sono verità teologiche di cui la Madonna parla, ha mostrato l'inferno. Perché la Madonna e i tre pastorelli, prima di far vedere il paradiso, mostra l'inferno? E l'ha fatto anche con i veggenti di megiugorie. Perché? Perché la sua pedagogia da buona madre è di dire: Prima devo dirti il rischio a cui vai incontro, perché almeno questo sarà un deterrente a che tu non ti perda e non abbandoni Dio. Ecco perché credo che sia fondamentale essere cattolici e non protestanti, perché i protestanti sono out, out, o una cosa o l'altra. Il cattolico invece è quello del et, et, già e non ancora. Parliamo delle profezie. Parliamo dei segreti ma o lo facciamo con la certezza che Cristo ha vinto, la Madonna trionferà e porta un messaggio di speranza o io credo che facciamo il gioco del nemico limitandoci a seminare della paura e dell'angoscia diventando come dice la regina della pace in un altro messaggio del 1983 quei falsi profeti di sventura che nulla hanno a che fare con i suoi messaggi. Ma a proposito di questo terrorismo psicologico che ben conosco da altre fonti che non è Mediugori, eh, io presumo che chi vuole, chi vuole utilizzare questo strumento lo faccia per eh, obbligare le persone a una scelta di fede, mentre Dio ci lascia liberi e Dio ci chiama per amore, non per timore. E quindi io penso assolutamente eh, tutto quello che hai detto che eh, insomma... È proprio il mio pensiero. Poi tornando, mi hai rubato un attimino un'idea eh, su Chiara Luce. Badano se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io. Eh, L'avrei detto, mi hai solo anticipata. Questo fa sì ci deve far riflettere sul fatto che è vero che noi preghiamo e anzi dobbiamo essere assolutamente certi eh, che Gesù e Maria ascoltano le preghiere di ognuno di noi esattamente come le preghiere delle genti perché molto spesso si pensa che andare dal leggente a chiedere di affidare alla Madonna la propria intenzione e quale intenzione sia si più ascoltata quando sono i leggenti stessi a dire no ascoltano esattamente le intenzioni di tutti allo stesso modo noi siamo solo degli strumenti che facciamo da tramite da cielo e terra Maria ha detto un sacco di volte, mi sento un tubo, no? dove attraverso me passano le parole della Madonna. E secondo me questo deve far riflettere su chi, hai anche detto tu prima, giustamente, si prega per chiedere delle, eh, delle grazie. Delle... Ecco, quando queste grazie non vengono concesse, dobbiamo comunque essere certi di due cose. O che i tempi di Dio non sono i nostri tempi, quindi... Arriverà la soluzione al nostro problema, non magari come lo chiediamo noi, ma come lo pensa Dio, ma che in ogni caso, proprio in virtù del fatto se lo vuoi tu Gesù lo voglio anch'io, perché qualsiasi sia la scelta di Dio è la miglior scelta per noi e lo dimostra il fatto della grande sofferenza di tutti questi anni della leggente Visca vissuta con estrema gioia, con estremo amore che per proprio per sua bocca eh, sappiamo è servita serve alla salvezza di tantissime anime quindi veramente dobbiamo spostare il centro dall'io questa frase è un po diventata comune perché è nel cammino della fede ma è totalmente vera dobbiamo spostare l'attenzione dal nostro io ma ricondurlo veramente a dio e quindi ecco Cosa ne pensi? Eh, guarda, fai un bel riferimento all'essere ascoltati, anzitutto perché ci si rivolge a Maria e non perché si passa attraverso un veggente. Mi fa venire in mente un, un aneddoto che ha contribuito molto. A inclinarmi verso la credibilità di Međugorje. Eh, erano i primi anni che frequentavo Mejugorje al il 2005 e Ivan viene a Milano per alcuni giorni per fare eh, alcune presenze a un incontro di preghiera nazionale molto importante e allora mi viene chiesto se posso dare una mano per fare da traduttore per l'italiano e l'inglese e dico volentieri no? in maniera molto libera e facciamo il fine settimana insieme, esperienza molto intensa, molto toccante. Il lunedì era il giorno libero e dice, ma se stiamo insieme, stiamo un po' a Milano, no? Ed era però anche il mio compleanno, era l'altro aprile, allora ho detto, guarda, fammi un regalo, visto che è il mio compleanno. Andiamo dalle mie parti, che stiamo nel Monferrato, stiamo in città, stiamo un po' insieme tranquilli, no? Magari facciamo poi la preghiera insieme verso il pomeriggio, perché mi sarebbe piaciuto vivere con lui il momento dell'apparizione. Tu sai che Ivan è molto timido, molto restio a fare incontri. Gli ho detto, ma senti, stiamo a casa di una famiglia di amici, non invitiamo nessuno, siamo 5 o 6 di noi, va bene. Abbiamo vissuto il momento dell'apparizione, 5 o 6 amici con un sacerdote, e, e la cosa bella è che alla fine dell'apparizione Ivan ha detto questo, la Madonna è stata presente, ma ricordatevi, non dovete venire a Meggiugorie perché la Madonna sia presente. Ogni volta che questa famiglia pregherà il rosario con fede in questa casa, la Madonna sarà presente. E questa cosa mi ha colpito perché ho detto, ma... Certo che se uno volesse giocare sulla cosa e dire guardate che se venite a e il rosario funziona meglio, eh, avrebbe gioco facile. E invece è come dire, guardate che io sono semplicemente uno strumento che la Madonna sta usando adesso. Eh, vi affido delle parole che vengono dal cielo, ma non pensate di non poter essere ascoltati o accompagnati da Maria perché non siete dei, dei veggenti. Questa cosa è importante perché ti dice quanto quello che conta è il rapporto personale con Maria al punto che poi arrivi a capire che a Medjugorje è necessario andarci solo se tu sei chiamato. La cosa più importante è vivere i messaggi di Maria. Quante persone malate o per mille altri motivi non potranno mai andare a Medjugorje, ma sono a Medjugorje più di me quando vivono in pienezza i messaggi che la regina della pace ci affida. E aggiungo poi ancora un punto perché hai detto giustamente a volte il Signore sembra non rispondere alle preghiere, no? E' Ma il Vangelo di, eh, di Matteo, nei capitoli 5, 6 e 7, presenta Gesù, il nuovo Mosè, che rilegge eh, la legge mosaica eh, con una marcia in più, secondo il Vangelo della salvezza che è venuto a portare. A un certo punto dice, chiedete, otterrete, cercate, troverete, bussate vi sarà aperto, e uno dice, boh, basta chiedere, avrò tutto. E invece non arrivano spesso le cose che chiediamo, ma c'è un versetto che si dimentica. Se voi che siete cattivi, date cose buone ai vostri figli. Quanto più il padre, che è buono, darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Cioè, qual è la chiave per riuscire ad avere una preghiera efficace, dice il Vangelo? Chiedere cose buone. Le cose buone, secondo la volontà di Dio, non secondo noi. Per cui impari a riconciliarti con quella preghiera meravigliosa che è il Padre nostro. E quando dici sia fatta la tua volontà, non hai paura ecco Dio vorrà delle cose che saranno per il mio male, delle fatiche. No, no, Dio vuole il tuo bene, però vuole il tuo bene maggiore che a volte va al di là o magari in contraddizione con quei beni minori che a volte sei tentato di preferire. Allora io dico, come insegna il Monfort, eleviamo tutte le nostre preghiere a Gesù attraverso Maria. Chiediamo un consiglio importante che dà il Monfort che le mani immacolate di Maria rendano pure e gradite a Dio le nostre preghiere, che sono sempre un po' zoppicanti, ma ogni richiesta la presentiamo in modo condizionato. Cosa vuol dire? Gesù, ti chiedo questa cosa attraverso Maria, se è la tua volontà, se no non me la dare. E a quel punto si capisce perché la Madonna riesce anzitutto a invitarci alla preghiera, non tanto per chiedere delle cose, ma perché, dice nei suoi messaggi, divenga un'esperienza di gioia e di incontro con Dio. Vero. E perché ho voluto un po' approfondire questo eh, argomento? Perché le persone che magari chiedono e pensano di non aver ottenuto la grazia che tanto desideravano, ecco, non devono rimanere deluse nella fede in questo. E invece vorrei ricordare alle persone che ricevono la grazia tanto anelata di ricordarsi di ringraziare, perché anche questa è una parte fondamentale della nostra fede. Mentre parlavi mi è fatto venire in mente, proprio ieri ho letto un racconto eh, sul fatto che comunque eh, quello che Dio eh, decide per noi è, è la cosa sempre più giusta. Ho appunto letto questo racconto, magari lo conosci, o magari lo conoscete voi amici che ci state seguendo, di un frate che ha chiesto a Gesù di poterlo sostituire sulla croce eh, un pomeriggio in chiesa. E Gesù eh, ha accettato e ha detto, però devi assolutamente stare zitto non devi dire nulla la conosci? e sei il monaco Serafino praticamente, praticamente sicuro perché io faccio quello che tu vuoi si mette in croce entra un ricco in chiesa a pregare e mentre va via perde un sacco di, di monete d'oro e lui sta zitto non gli dice niente poi entra un povero vede quelle monete le prende e le porta via e lui di nuovo ricordandosi della promessa fatta a Gesù sta zitto poi però arriva un, un ragazzo che doveva prendere la nave e mentre era lì il ricco è ritornato e ha accusato lui con i gendarmi di avergli rubato eh, le monete e, e a quel punto eh, il, il frate non ce l'ha fatta e ha detto no eh, non potete arrestarlo perché io ho visto insomma lo ha salvato. Quando è tornato Gesù, ha detto: Ti avevo detto di stare zitto, quel ricco aveva perso le monete perché voleva fare un malaffare con quei soldi. Quel povero le aveva trovate perché ne aveva bisogno. Ma quel giovane tu non dovevi farlo, ehm, come dire, liberarlo dall'arresto che gli avrebbe salvato la vita, perché adesso è in mare in una barca che sta affondando. Lui era venuto a chiedere protezione a me e io gliel'avrei concessa, ma tu sei intervenuto. Quindi quello. Consideriamo giusto, umanamente parlando, e anche qui rientra ehm, il discorso del non giudicare, perché veramente solo Dio conosce fino a fondo i cuori e quello che è tutta la nostra vita, nel presente, nel, nel futuro e anche nel passato. E quindi, ecco, solo questa piccola considerazione. Vuoi aggiungere tu qualcosa? Ma guarda, mi, mi viene in mente il, il messaggio del 25 gennaio del 2001, quando la regina della pace dice «Chi prega non ha pura del futuro, chi digiuna non ha pura del male». Eh, è un messaggio molto importante, perché eh, sai che il primo gennaio di quello stesso anno, eh, Maria, discendendo dopo l'apparizione sulla collina, ha praticamente ricevuto un'altra chiamata interiore e alla sera, dieci e mezza circa, si sono ritrovati e la Madonna ha dato quel messaggio molto particolare in cui dice «Adesso che Satana è sciolto dalle catene, io vi invito, consacratevi al cuore di mio figlio, al mio cuore immacolato» che è l'invito alla consacrazione quando io propongo il Montfort dico guardate che ci conviene cioè la Madonna ha detto c'è un leone ruggente che va in giro cercando chi divorare che è il diavolo vi dico come mettergli la museruola con la consacrazione a Gesù per Maria però uno dice sì ma come faccio concretamente a non farmi prendere dall'angoscia dal timore perché è una lotta spirituale impari tra l'uomo e il maligno allora il mese stesso dice il 25 del mese chi prega non ha paura del futuro e questa cosa non significa che la preghiera cambia gli avvenimenti in favore di chi prega e invece chi non prega, poverino, gli andrà tutto male. Dall'esterno le cose sembrano andare male per gli uni e per gli altri, anzi mi viene da dire che a volte per chi prega vanno quasi peggio, ma in realtà la tua preghiera ti ha tolto la paura. Cioè quello che noi dovremmo capire, che è la vera chiave per essere liberati completamente da tutto quello che succede, essere liberati dall'angoscia e dalla paura. E questo significa che le cose a volte non, magari non verranno risolte come spero io. Io ho l'esperienza di amici che avevano grandi crediti da esigere da persone che avevano aiutato in passato. Arriva il momento del bisogno per loro, chiamano e questi si negano perché i cattivi pagatori esistono dappertutto. Gente di fede si mette a pregare «Signore toglimi questa angoscia perché non so come fare». Arriva il momento in cui l'altro alza il telefono, oh che bello, adesso mi dirà che può ridarmi quanto deve e magari ti dice non ho più il becco di un quattrino, quei soldi li hai persi. Ma questo mi diceva, io ho messo giù il telefono e cosa è successo? Per la prima volta in tanti anni, di fronte alla prospettiva di essere nella povertà, nella miseria, io mi sentivo sereno e lieto perché la provvidenza esiste. Quell'altro amico che mi diceva era andato a pregare a Meggiugorie per chiedere la guarigione per il, per il tumore, perché pensavano, non ho ancora fatto sposare i miei figli, non sono ancora sistemati, come farò? E dice, la cosa miracolosa è che io sono tornato a casa nel giro di pochissimi giorni, restando fedele al rosario, ho avuto il riscontro medico che confermava la malattia e il peggioramento e io stavo bene. Ho capito che il Signore aveva guarito una cosa ancora più pericolosa, perché se mi avesse tolto quel tumore, chi dice che poi non sarebbe venuto un altro un'altra disgrazia? Ma ora so che Lui si occupa di me. Ecco, a me colpisce questo, perché mi fa dire che pregare con fiducia il Padre, approfondire il rapporto con Dio nella preghiera, vuol dire fidarsi sempre più di Lui. Quante volte la Madonna ci ha detto che in fondo la, la nostra fede è come una piantina che deve ricevere l'acqua fresca della preghiera. Perché tanti, dice, parlano di fede, ma non pregano mai. E se tu non preghi mai, alla fine non credi. Perché la fede come fiducia, come rapporto personale, quando è che nasce nell'anima? Quando incomincia a fidarsi di un Dio che conosce come padre buono. Ma per conoscerlo così, gli devi parlare. Se non c'è un dialogo profondo, ecco perché a Meggiugorio la Madonna ha sempre insistito non tanto sulle preghiere, ma sulla preghiera del cuore. Io, se devo dire la cosa più bella che ho incontrato a in Međugorje, è fare l'esperienza della preghiera come un momento di gioia. Ho vissuto per tanti anni, anche per la mia formazione, eh, la preghiera come un dovere, era quasi come assolvere un compito. Posso anche essere libero e non accettare, eh, non so, magari dei tempi di Dio. Posso dire che no, le cose non vanno come ho chiesto. Aspetterò però le preghiere, bisogna farle, no? Le preghiere fatte come un compito, quasi come se ci fosse un ragioniere, un contabile che fa degli scambi. E poi invece vai a me giù. scopri che la preghiera è gioia, che non puoi farne a meno. Riesci a entrare nell'intimità con Dio. Io credo che la Madonna quando ha detto agli inizi delle apparizioni che è venuta a Međugorje perché c'erano dei buoni credenti, voleva dare a tutti la possibilità di convertirsi e ritrovare la pace, ma noi sappiamo che la pace vera la si trova soltanto ritrovando un rapporto personale con Dio. Perfetto. A proposito di rapporto personale con Dio, allora, ci vuoi raccontare un pochettino? Tu hai aperto una comunità di giovani ragazze, intitolato tra virgolette, adesso non so come definire bene, comunque Sorelline del cuore eucaristico di Gesù, che tra l'altro ha sì. avuto la gioia di vedere la testimonianza di queste ragazze giovanissime di una profondità spirituale strabiliante quando eravamo insieme a Mediugori siete venuti da Maria eh, appunto a fare la vostra testimonianza io veramente sono rimasta sì. senza parole nel vedere come delle ragazze così giovani erano delle giganti nella fede sì. se ci vuoi raccontare qualcosina di questa tua comunità e magari anche dire come poter venire a fare esperienza. Volentieri, eh, volentieri. Guarda, in realtà devo dire che il Signore ha aperto lui le vie, le strade, le esperienze e diciamo che più che aver scelto io delle iniziative, mi sono trovato a dover dire di sì a qualcosa che nasceva in maniera spontanea. Come insegnante, da vent'anni insegno filosofia e storia nei licei, mi sono trovato sempre a eh, vivere anche iniziative di approfondimento della fede con i ragazzi al di fuori della scuola. Negli ultimi anni si era creato un bel gruppo di giovani che volevano approfondire il tema della fede, eravamo andati insieme in pellegrinaggio anche a Medjugorje, e cosa succede? Che con il lockdown molti di questi... Mi hanno chiesto di non perderci di vista. Abbiamo cominciato degli incontri eh, online di preghiera, di confronto su temi forti, la fede, la guarigione del cuore, la conversione, e abbiamo visto che un gruppetto si stringeva sempre più fortemente gli uni vicini agli altri, con l'esigenza di pregare meglio bene insieme. E mentre la pandemia lascia qualche piccolo spiraglio, viviamo esperienze forti a Međugorje, eh, con una comunità religiosa in, in Sicilia, poi con un ritiro vocazionale in montagna, e lì io mi sono sentito di proporre ad alcune di prendersi un impegno più serio, di camminare un po' più seriamente con una regola di vita, e nel giro di poche settimane loro mi hanno detto «Ma perché non possiamo vivere insieme?». Tre ragazze fa avrebbero fatto la quinta superiore, siamo nell'autunno del 2020, una si stava laureando in giurisprudenza e abbiamo chiesto al parroco, c'era disponibile un convento, eh, un ex convento francescano che ricadeva sotto il controllo della parrocchia, ha detto guarda Diego, io non ho tempo di occuparmene, se te ne occupi tu andate lì e vediamo cosa succede. E abbiamo fatto un anno in un convento, un anno in un altro incominciando a vivere la nostra preghiera davanti all'eucaristia, il cuore eucaristico di Gesù è fondato sul fatto che è una comunità che prega come in un monastero ma accoglie come qualunque delle comunità moderne, il bello è che queste ragazze che hanno eh, 20 anni la maggior parte, 28-30 alcune, oggi sono cresciute di numero perché sono sei le ragazze che stanno facendo questo percorso, è tale che ovviamente attira le ragazze giovani qui in comunità, eh, alcune vengono perché si parte anzitutto con l'adorazione eucaristica, altre vengono per un momento di scambio, di confronto e la cosa che mi colpisce è che vengono tante persone anche lontane e rimangono colpite. Adesso siamo in una comunità eh, nuova, una casa molto grande, a pochi chilometri da Casale Monferrato e possiamo accogliere con più libertà, più disponibilità di una volta. Vediamo che anche la preghiera organizzata, aperta per quei pochi che hanno il piacere di intervenire sta portando grandi frutti. In questi giorni le ragazze sono impegnate nel liceo della città, vanno a incontrare le classi, fanno testimonianza e dicono anzitutto abbiamo una grazia grande, poter vivere davanti a Gesù, stare in comunità perché questo è un tempo buio. Vediamo, dico Diego, vediamo di quei ragazzi così spenti, così senza speranza, che dobbiamo ringraziare Dio ogni giorno per il dono che ci ha fatto. Io dico esattamente così. E poi hanno scelto di fare un percorso di studi perché sono tutte iscritte anche alla facoltà di scienze religiose dell'Università Pontificia Santa Croce a Roma, che permette di studiare a distanza, per cui c'è anche un cammino formativo particolarmente eh, intenso. Diciamo che questa è un po', io dico, una delle piccole luci che squarciano le tenebre dei problemi legati all'apostasia, al rifiuto di Dio, perché queste ragazze Dio lo stanno scegliendo, interrogandosi, quello che è un tempo di discernimento, che cosa Dio stia chiedendo a loro. Io quando incontro ragazzi che hanno 18-19 anni e dico, guardate che potete investire del tempo per ascoltare la voce di Dio. Chiedetevi non soltanto che cosa potrei studiare nei prossimi anni, ma che cosa Dio ha in mente di bello per la mia vita. Bene. Allora, visto che siamo arrivati un po' alla fine di questa diretta, vorrei concludere con due riflessioni, eh, fatte ovviamente da te. Come vivere questa quaresima? e ehm, come vivere i messaggi di Medjugorje. Allora, parto dalla seconda, poi arrivo alla prima. Eh, I messaggi di Medjugorje credo che vanno vissuti eh, come un dono del cielo. E noi possiamo avere tutte le nostre difficoltà a volte a vivere la fede in pienezza senza farci condizionare dallo scetticismo e dal pensiero debole che sembra ormai imperante. Tuttavia, se immaginiamo che questi messaggi vengano dal cielo, con molto timore dovremmo accoglierli e con tanta devozione provare a viverli. La Madonna molte volte ci ha esortati intanto a non tradire i messaggi, cioè a dire esattamente come sono, no? Quante volte mi dicono non parlare troppo chiaramente del digiuno perché poi gli italiani vanno in crisi, dico è vero, però la Madonna è molto chiara, il digiuno, la confessione, la messa, la parola di Dio, la preghiera... Alla fine i richiami sono quelli che poi è il Vangelo e se del Vangelo ne, ne buttiamo via un pezzo poi lo perdiamo tutto. Vivere i messaggi e non accoglierli soltanto con curiosità. Eh, il discorso che facevi prima sulle curiosità apocalittiche o catastrofiste io penso che porta chi va a cercare in tante altre presunte apparizioni qualcosa che magari può solleticare la curiosità lo porta anche ad accogliere con molta leggerezza i messaggi di Međugorje, tanta ansia per riceverlo e poi il giorno dopo neanche più ci ricordiamo com'è. Allora noi in comunità ad esempio cosa facciamo? Abbiamo il messaggio appeso nel refettorio per cui ogni pasto il messaggio si vede e ogni sabato rileggiamo comunitariamente il messaggio del 25 meditandolo in maniera tale che come la Madonna chiede questo messaggio del 25 sia un accompagnamento è dato alla parrocchia ma perché deve illuminare tutta la chiesa e anche noi siamo parte di quella chiesa. E allora l'ultimo messaggio, abbiamo visto che la Madonna ci ha chiesto di indossare abiti penitenziali. No? A me ha, colp ha colpito questa espressione perché noi siamo molto attenti a, a come ci vestiamo, a come gli altri ci vedono, a cosa pensano di noi, ma quegli abiti di cui parla la Madonna sono abiti che si vestono dentro di noi. Allora provare a vivere una quaresima di conversione autentica. A volte sembra che la Madonna non, non sappia quello che sta succedendo nel mondo, ma come? Siamo sull'orlo di una guerra mondiale e ci viene a parlare delle rinunce, delle penitenze, delle preghiere, della quaresima? Eh sì, perché proprio l'uomo che è consapevole di essere polvere, di essere fragile, vive questa sua fragilità come stimolo per una conversione che gli apre le porte di quella domenica di Pasqua in cui si potrà fare l'esperienza della resurrezione gloriosa di Cristo. Quindi penso che l'invito di Maria anche in questa quaresima sia di non essere avari, essere generosi. Le rinunci, i sacrifici, i fioretti, i digiuni, le preghiere, tutto quello che possiamo offrire, anzitutto per le sue intenzioni. Eh, il messaggio del mese prima ci diceva che c'è un grande progetto di pace che da Fatima passa per Mediugori, riguarda il mondo intero e la Chiesa, adesso ci dice come aiutarla a realizzarlo, offrendo le nostre preghiere e le nostre rinunce. Senti, avevo detto che erano le ultime due domande, in realtà ce n'è una importantissima, però è veramente l'ultima. Tante persone dicono, ma perché a Mediugori la Madonna continua a dare così tanti messaggi da così tanti anni? Penso che questo veramente sia un nodo da sciogliere per tante persone. Io in realtà mi vivo con gioia, meno male che continua a darci, Però ah. per chi trova questo, tra virgolette, difetto, che cosa gli vuoi dire, Diego? Allora, intanto Notre Dame du Laus, Benoît Rancurelle, ha apparizioni dal 1664 al 1718 e riceve tantissimi messaggi, viene formata per fare la catechista del popolo e quindi... 54 anni di apparizioni sono più dei 42 che stiamo vivendo con Međugorje. Poi è vero che non aveva apparizioni quotidiane, mentre il grande fenomeno di Međugorje è la Madonna che appare ogni giorno. I messaggi pubblici non sono così tanti, ma sono migliaia di apparizioni. Che cosa dicono questo, queste apparizioni a noi? Che la Madonna continua a camminare tutti i giorni con l'umanità che si avvicina a una tappa decisiva. La Madonna non ha detto in questi ultimi tempi, ma fin dal principio delle apparizioni, 17 aprile e 2 maggio 1982, queste qui a Meggiugorie sono le mie ultime apparizioni. Dopo non apparirò più. Perché? Perché lei è venuta a concludere quello che, passando per Fatima, diventa il grande progetto di Dio attraverso Maria il trionfo del suo cuore immacolato sappiamo che c'è davanti a noi il tempo dei segreti il primo combattimento escatologico la donna vestita di sole che sconfigge il dragone infernale in questo contesto la Madonna come una buona mamma continua a ripetere dei messaggi che devono portare alla nostra conversione chi si eh, lamenta perché sono troppi messaggi dovrebbe andare a vedere se l'umanità li ha accolti eh, visto che spesso la Madonna ci dice guardate che molto di quello che accadrà Dipende dalla vostra conversione e allora dovremmo chiederci ma io mi sto impegnando per convertirmi perché accada qualcosa di buono o sto semplicemente a guardare? E allora concludo anche dicendo che cambia molto la prospettiva con cui a volte si dicono cose apparentemente simili. Noi possiamo ricordare che ci sono i segreti che abbiamo delle scadenze temporali che non sono 300 anni, perché, perché la Madonna ha dato mille indizi per dire, guardate che ogni momento può essere quello buono, ma l'aveva già detto il Vangelo, non c'è niente di nuovo in questo, vivi questo giorno come se fosse quello decisivo. E poi se oggi concludo il mio pellegrinaggio terreno, e questo è più importante ancora che non si accadano i segreti, i segreti si possono anche vedere dal Paradiso. Nel momento in cui la Madonna mi dice, guarda che molto dipende da te, allora, se io faccio lo spettatore, mi metto a speculare sulle date, a fare le notizie, a chiacchierare in maniera superficiale o giornalistica, se invece io vivo da protagonista e non da spettatore questa attesa, mi metto a lavorare su di me. Certo che posso dire eh, ogni volta che c'è un anniversario, il 25 giugno, o quando c'è il 18 marzo, il 2 del mese, ma sono date, sì, son date significative, l'ha detto la Madonna, ma io questa, questa data l'attendo da spettatore curioso per cui anche i messaggi li lascio poi andare nel dimenticatoio o da protagonista cercando di viverli. Io penso che visto che la Madonna ha detto che lei si sottomette alla nostra libertà, dovremmo guardarci bene dal prendere alla leggera i suoi richiami alla conversione ed essere grati per tutti questi messaggi. Mi ricordo quando padre Iod, i primi anni che andavo a Cirocchi Briga a trovarlo, a Međugorje mi diceva sempre guarda che siete beati voi che venite adesso a Međugorje", perché quando finiranno le apparizioni, Tanti si dispiaceranno di non essere andati per tempi, quindi dobbiamo veramente lodare Dio perché ci ha fatto una grande grazia. Certo, non bisogna rimandare la chiamata, perché comunque non sappiamo se saremo vivi per poter eh, avere un'altra, certo. e soprattutto non sappiamo fino a quando le apparizioni eh, dureranno. Quindi non è un supermercato dove si va a fare la spesa quando siamo comodi. Veramente no. a questa chiamata è importantissimo rispondere. Vorrei concludere con una piccola riflessione che faccio a me stessa e a tutti gli amici che ci ascoltano a voce alta. Tu prima hai detto, facciamo una riflessione, ma io mi sto convertendo. A volte è più semplice cercare di convertire gli altri, è un po' una fuga, no? Da, dal lavoro che dobbiamo fare su noi stessi. Allora veramente concentriamoci sulla nostra conversione personale perché poi, come dice la Madonna, quando tornate a casa non parlate di mediugori, ma vivete quello che avete vissuto perché le persone lo vedranno. Ecco, Se noi ci convertiamo le persone vedranno la nostra conversione e potrà essere un aiuto anche per la loro conversione ovviamente anche tramite la nostra preghiera di intercessione che è importantissima. Questo lo lascio un po' come un punto di riflessione personale, se tu vuoi aggiungere qualcosa assolutamente eh, fallo pure. No, sottoscrivo in pieno, dico che la parola chiave è proprio quella della vita. Si tratta di vivere Meggiugorie e il messaggio di Meggiugorie, che è un grande invito alla conversione, dove poi letteralmente basta prendere l'etimo latino, eh? convertirsi vuol dire girarsi, cioè stiamo andando per la strada sbagliata, tante volte la Madonna ha detto, vi guardo, siete persi, figli miei, tornate a Dio, sono tutti verbi di movimento, noi dobbiamo smetterla di allontanarci da Dio, voltarci sui nostri passi e ritornare a Lui, come ha fatto la Maddalena, che è stato poi in grado di riconoscere come il suo signore, colui che la chiamava per nome. Certo, Ho letto mentre parlavi un, un amico che ha scritto, non è nemmeno facile comprendere il termine conversione. Infatti ho cercato di rispondere a lui mentre leggevo la domanda, richiamando proprio il <ride> senso letterale, dicendo proprio questo, che basta, questa conversione è proprio un dire, io mi devo girare verso Dio, sapendo che poi non c'è nulla di automatico. Perché è vero che il Signore converte i cuori, no? Può prendere San Paolo, dagli un bello scrollone, però poi il consenso del cuore è affidato alla tua libertà. Questa è la realtà grande e drammatica della nostra chiamata a diventare figli di Dio. Bene, cari amici, siamo andati veramente fuori fuori tempo, è talmente bello l'argomento, continuerei ancora, normalmente facciamo una mezz'oretta, siamo quasi un'ora, quindi devo chiudere qui, però... Bene. Un invito per chi sente la chiamata nel cuore, noi andremo a Medjugorje dal 17 al 21 marzo per l'apparizione della Vegente Miriana, saremo lì, chi vuole ci può contattare. Tu vai in quel periodo Diego? No, purtroppo con gli impegni comunitari penso fino almeno a giugno non riuscirò ad andare. Anche Diego eh, va a Medjugorje, quindi poi chi vuole nella sua zona informarsi oppure se tu tanto pubblichi... No? Eh, no, ma ormai non, faccio, non riesco più a fare i pellegrinaggi ah, okay. aperti. No, io dico, se volete ci vediamo là, perché con la comunità eh, sono impegni H24. A giugno ci saremo, se ti becco vieni sì, a farci una, una testimonianza. Volentieri, volentieri. Detto questo, caro Diego, ci fai concludere questa diretta con una preghiera, ce la guidi tu? Sì, molto volentieri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O cara Madonna, che sei la madre di tutti noi e regina della pace, ti affidiamo la Chiesa, il mondo intero, l'umanità ancora lontana dall'amore di tuo figlio. Ti chiediamo di mettere tutti noi, i nostri cari, le persone che ci vogliono bene e anche quelle che ci fanno del male sotto il tuo manto, per donare a tutti pace e protezione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Regina della Pace prega per noi. Ancora grazie Diego, il Signore ci benedica. Il Signore ci, benedica il Signore ci benedica, ci preservi dagli animali e ci conduca alla vita eterna. Amen. Grazie. Grazie Diego per la tua. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Infatti, per la tua partecipazione, grazie a tutti gli amici che ci avete seguito. Se potete, condividete questa diretta, così tante altre persone hanno l'opportunità di poterla ascoltare. Grazie a tutti. Arrivederci.